Questa domenica Gesù incontra dieci lebrosi, il fatto singolare è che sono insieme, normalmente i lebrosi sono da soli perché invitati all'isolamento, a causa dei contagi, della impossibilità di curare questa malattia fino a quel tempo e oltre non era possibile curarla come sappiamo. Sono in cammino verso Gerusalemme, e Gesù è in cammino verso Gerusalemme. Comprendiamo anche l'importanza del cammino e di come effettivamente nella vita della Chiesa e in quanto credenti eh, non si può non camminare. La Chiesa ci propone sempre di fare dei cammini, un cammino di fede, un cammino di conversione, un cammino che ci veda uniti come in questo tempo in cui ci chiede appunto di vivere la sinodalità no? come fatto ontologico che caratterizza la stessa Chiesa. Non può non essere sinodale, non può non camminare. Alcuni dicono che l'importante è camminare. Beh, io personalmente non sono tanto d'accordo. L'importante è camminare, ma bisogna avere una meta. Che molti sostengono, anche se non hai una meta, l'importante è che cammini. Il cammino diventa una meta. ma il cammino diventa una modalità, certo, per vivere le relazioni, per incontrarsi ad aprirsi all'alto, per non rimanere soli, come questi lebrosi che in effetti camminano insieme, ci sorprende questa solidarietà. Poi c'è anche un altro aspetto, pregano, tutti e dieci pregano Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Questa in effetti è una bella preghiera, una preghiera che potrebbe caratterizzare chiunque, chiunque crede in Gesù e si affida a Lui. La preghiera è più giusta, ritengo, chiede al Signore di avere pietà di noi. Però il fatto ancora. Più, diciamo sorprendente è che quanto a gratitudine solo uno torna e questo è il vero miracolo il miracolo della conversione perché la preghiera è vera se cambia se ti cambia la vita hanno pregato sono guariti ma uno solo è tornato a ringraziare e a lodare dio nella persona di gesù un samaritano quindi uno straniero un nemico, in certo senso, dalla fede, un oppositore. C'è stato in lui questo movimento nel cammino e nella richiesta di grazie, è cambiato. È avvenuto il cambiamento. La vera preghiera è quella che ti cambia dal di dentro, non soltanto dal di fuori. Ti cambia il cuore e ti fa diventare beato, come diceva Antonino Bello, beati, anzi, usava dire. Lo disse quel famoso discorso all'Arena di Verona, beati in piedi costruttori di pace, sarete chiamati figli di Dio, saremo in effetti beati se daremo aiuto al prossimo, se sosteneremo i poveri, se ecco, saremo grati a Dio per quello che abbiamo, se la parola di Dio veramente ci cambierà il cuore, se la preghiera ci trasformerà. Buona domenica a tutti.